Per oggi, ma tu non passi, massimo. oggi vengo... stucco eh? Vengo... si sì, ho il succo, vado a prendere subito lo porto no vengo ah, no, anche oggi pomeriggio quando tu passi? no voglio venire verso un quarto adesso vado a prendere che sta qui in zona ah, ok ok e... voglio venire verso un quarto e due perché voglio vedere dentro capito? Uh -huh. Beh, comunque è bello come bianco, no? No, come bianco è bello, eh? mi piace. Proprio... No, ma questa marca qui fa bei prodotti. Poi questa è una marca di zona qui intorno a Roma. Sì? si sì, di Monte, no, Monte Rodondo. Questa